Amici di Planet Spin benvenuti sul canale e benvenuti a questo nuovo video Allora oggi affrontiamo un nuovo capitolo inerente al nostro video tutorial che stiamo facendo dedicato alla pesca spinning in mare e tratteremo principalmente di accessori e nodi scopriremo insieme quali sono gli accessori indispensabili, fondamentali da avere durante le nostre uscite di pesca perché mh, ci semplificano in qualche modo anche la nostra azione di pesca e poi parleremo dei nodi, ogni pescatore che si definisce tale deve sapere per forza di cose fare dei nodi e insieme scopriremo quali sono quelli più resistenti, più efficaci da utilizzare nelle nostre battute Andiamo! Ricordo che in questo video, in questo tutorial, come tutti gli altri che sono sul, sul canale, eh, trattiamo in maniera compatta di argomenti che sul manuale, sulla guida dedicata alla pesca spinning in mare, trovate maggiormente approfonditi. Questo manuale e le guide le trovate sia in formato cartaceo che ebook, formato elettronico, direttamente sullo shop Amazon. Vi lascio in descrizione i link e i riferimenti per un eventuale acquisto e vi ricordo che proprio l'acquisto di queste guide e di questi manuali è l'unico modo per supportare il canale Planet Spin e soprattutto questo progetto. Allora, iniziamo a parlare di ami singoli e ancorette. Sono davvero tanti motivi per cui possiamo decidere di utilizzare eh, gli ami singoli o le ancorette sotto ai nostri artificiali. Cerchiamo di capire insieme alcune differenze, ma anche pregi e difetti. In previsione, ovviamente, anche della sostituzione di questi accessori che sono molto soggetti all'usura. Partiamo col dire che per i cultori della pesca spinning, in cui si predilige il catch and release, ovvero il rilascio del pescato, è consigliabile usare gli ami singoli, meglio ancora se con l'ardiglione schiacciato. Con gli ami singoli avremo una riduzione degli incagli e spesso un movimento più sinuoso della nostra esca caso opposto invece utilizzando le ancorette eh, queste ci assicurano una ferrata migliore perché avremo più ami che potrebbero conficcarsi nella bocca o sul corpo del pesce durante la fase di strike durante la ferrata e è per questo eh, però eh, avendo più ami eh, ci penalizzano in caso di incagli sul fondale, su uh, rocce, verso ostacoli perché una volta penetrate eh, difficilmente lasceranno libera la, la nostra esca eh, inoltre in merito anche alla scalfitura delle nostre esche artificiali eh, in seguito allo strisciare continuo di queste punte degli ami sull'ancorette eh, sul corpo dell'esca queste provocano dei danni maggiori rispetto agli ami singoli ovviamente a parità di utilizzo eh, infine c'è da sapere che in fase di progettazione ehm, le esche vengono eh, testate con dettagliati modelli di ancorine per cui sostituire eh, queste ad ami singoli o ad ancorette eh, in molti casi possono influire negativamente sul nuoto se noi sbagliamo per esempio la dimensione, la, il peso anche di questi elementi. Qualsiasi cosa si utilizzi è consigliabile il risciacquo con acqua dolce dopo ogni, eh, dopo ogni uso, dopo ogni sessione di pesca e questo per, maggiormente per prevenire la corrosione eh, causata dalla salsedine. Uno dei principali accessori che io consiglio di utilizzare nelle vostre battute di pesca che è proprio indispensabile anche alla fine della nostra lenza terminale se così possiamo definirla è sicuramente il moschettone o meglio definito eh, come snap eh, il suo scopo principale è quello di favorire il cambio rapido delle esche artificiali evitando di ogni volta di dover fare il nodo di giunzione tra il nostro, il nostro terminale e l'esca artificiale. Esistono in commercio una grande quantità di modelli che si differenziano per materiale, eh, tipologia anche costruttiva, potenza, quindi libraggio, forma e dimensione. L'uso della girella nella pesca spinning è solitamente sconsigliato, infatti la girella solitamente viene utilizzata solo per lo spinning dove utilizziamo, per la pesca dove utilizziamo gli ondulanti o i cucchiaini, per le restanti esche non è previsto alcun corpo metallico aggiuntivo, anzi per i puristi, se così possiamo definire, della pesca spinning è, è già un, uh, un qualcosa in più utilizzare il, il moschettone, lo, lo snap, figuriamoci addirittura una, una girella oppure una bombarda, eh, per cui ecco, meno accessori abbiamo sulla lenza, più uh, saremo, uh, saremo facendo lo spinning nel modo uh, migliore. Uh, oltre allo snap, Qualsiasi componente aggiuntivo, ripeto, sulla lenza madre, tra lenza madre e sull'artificiale, causa anche una variazione del suo movimento in fase di recupero, falsando quello originale, ovvero quello per cui è stato progettato e costruito. La scelta dello snap può variare a seconda di eh, vari fattori. Prima di tutto eh, c'è il suo libraggio, ovvero la sua, la sua potenza, eh, che ci indica anche la, la sua resistenza alla trazione. Il materiale e la forma dello snap ne regola principalmente il peso e le sue caratteristiche di affidabilità e soprattutto facilità nella sostituzione delle esche artificiali. Per lo spinning classico il libraggio ideale, secondo quelle che sono anche le mie esperienze in merito, è intorno ai libre, alle 20 libre. Se pratichiamo sessioni di pesca dedicate a predatori di grande mole dobbiamo per forza di cose salire e possiamo arrivare anche a 30 libre e oltre caso opposto se invece stiamo facendo una pesca molto più light possiamo scendere fino al 10 libre ma io non mi spingerei al di sotto di questa di questo dato in merito alla potenza ovviamente deve essere tutto rapportato seguendo anche ehm, il diametro dei fili, la lenza madre e del terminale per ovvi motivi non possiamo avere un terminale che riesce a sopportare eh, faccio un esempio 100 libri di carico di, di, di, di, di, di trazione e poi utilizzare uno snap da 20 libri quindi dobbiamo tutto rapportarlo in base anche all'attrezzatura che utilizziamo e al tipo di predatore che tentiamo di insidiare Parliamo adesso di scatole, portaesche, borse, zaini, esistono tanti tanti modelli di portaesche e borse di nuova concezione che sono studiate apposit appositamente per, per la pesca e anche per la pesca spinning in mare. Portaesche a multipli scomparti, per esempio come quelli di eh, varie case produttrici che sono da allacciare alla vita tipo marsupio per intenderci, sono tra i più diffusi e consigliati per questa tecnica di pesca dove in tanti casi dovremmo fare degli spostamenti come una sorta di spinning itinerante. Per questo occorre avere a portata di mano tutto quello che ci può servire soprattutto per facilitarci il cambio di artificiale in modo veloce. I borsoni da spalla sono secondo me poco pratici ma se avremo per forza di cose parecchie attrezzature con noi non ne potremo fare almeno in alternativa però possiamo utilizzare anche eh, giberne o piccoli zainetti a tracolla scatole e scatoline più o meno grandi sono utili per eh, riporre in modo ordinato le nostre esche e le nostre attrezzature per esempio io uso una scatolina dove metto vari accessori, per esempio il filo per i terminali e altri piccoli accessori come le forbici, gli snap, di ricambio, un paio di pinzette. Mentre per le esche uso diverse scatoline, o nella pesca spinning, dove faccio diverse, diversi spostamenti, mi trovo molto bene con ehm, il, il portaesche classico a marsupio. Alcuni, mh, alcuni di questi modelli sono progettati mh, principalmente per eh, la, la pesca spinning in mare perché utilizzano delle tipologie di cerniere a base plastica e non metallica perché il metallo ha contatto con la corrosione eh, causata dalla, dalla salsedine la corrosione marina tende a arrugginirsi, quindi ci, ci impedisce, dopo diversi utilizzi, anche se lo risciacquiamo, di utilizzarlo perché praticamente si ossida. Per cui fa, fate attenzione alla scelta delle vostre ehm, scatole, borse, portesche che abbiano la cerniera eh, a base plastica e non metallica. Altri tre accessori che sono secondo me indispensabili, eh, soprattutto se andiamo a pesca in cerca di predatori, eh, come il pesce serra da, dai denti molto affilati, eh, sono le pinze a becco lungo, delle forbicine e eh, un boca grip. La pinza a becco lungo è solitamente utilizzata per aiutarci nelle fasi di slamata del pesce dagli ami, Serve per evitare di mettere le mani troppo vicino alle ancorette eh, perché sappiamo bene nei delicati momenti della slamata, soprattutto il pesce serra, quando si sbatte, quando il pesce si dimena, è molto pericoloso eh, e possiamo facilmente ferirci o, peggio ancora, rimanere allamati insieme al pesce. Eh, per questo eh, io consiglio l'acquisto delle pinze a becco lungo, meglio se di ottima qualità e con trattamento anticorrosione. La sicurezza è secondo me al primo posto per evitare spiacevoli incidenti che possono ovviamente capitare a tutti ma eh, nei momenti della della cattura in seguito alla cattura una disattenzione mh, dovuta all'euforia eh, è, è possibile che capiti a tutti sia ai neofiti che più esperti le forbicine devono essere adatte a tagliare il trecciato e i fili in genere eh, quando dovremmo rifare per esempio il terminale Inoltre, infine, per quanto riguarda il Boca Grip, è un attrezzo dotato di un beccuccio apribile tramite una sorta di grilletto a molla e con questo accessorio uh, potremo mettere in sicurezza il pesce per agevolarci durante le fasi di slamata o magari per tenerlo durante i momenti in cui vorremo immortalare questa cattura per facilitarci anche durante la, la, la classica fotoricordo. Uh, secondo me è un accessore molto utile e può permetterci anche questo, insieme alle pinze, di eh, maneggiare la preda eh, nei momenti successivi alla cattura. E ne esistono vari modelli che sono eh, ecco, progettati per diversi scopi. e Alcuni di questi sono anche in plastica, quindi sono galleggianti. Soprattutto nel, nella pesca dalla barca da natante o magari da belli botta, avere un boca che eventualmente cada in acqua a fondi è eh, eh, molte volte indispensabile, per cui fate attenzione anche al tipo, alla tipologia di materiale quando eh, sceglierete lo, lo sceglierete nella fase di acquisto. Per la pesca spinning in mare, magari nei pressi della foce o con mare mosso in genere ehm, è solitamente richiesto l'utilizzo dei waters ovvero una tipologia di stivali con un'imbragatura fino alle spalle perché in tanti spot, soprattutto oh, dalla spiaggia per fare un esempio si è costretti ad entrare in acqua per qualche eh, decina di metri sia per guadagnare eh, qualche metro sul lancio ma anche per gestire meglio eh, gli artificiali i waters risultano essenziali secondo me anche pescando dalla scogliera perché in presenza di mare mosso o uh, mare molto mosso ci permettono di pescare comodamente e soprattutto di stare all'asciutto. Se ci abbiniamo nella parte superiore anche un giubbino impermeabile traspirante ehm, capiremo che sarebbe davvero indispensabile, in, in, impossibile farne a meno in tanti casi perché magari a volte capita quell'onda improvvisa che e sbatte sotto gli scogli e tende a sovrastarci. No? quindi se noi non avremo l'accortezza di avere eh, questi accessori come water, e giubino traspirante sicuramente faremo un bagno molte volte fuori stagione eh, e quindi ci permettono di mh, agevolmente stare in pesca. Lo stivale classico, quello alto fino alla caviglia per intenderci, non è secondo me una soluzione ideale per chi pratica la pesca spinning in mare, perché molte volte basta una piccola disattenzione, sottovalutare l'onda in arrivo per eh, ecco, bagnare, prendere acqua, bagnarsi prendere acqua e pregiudicare in qualche modo anche la nostra uscita. Eh, Un'ultima cosa per quanto riguarda i voters, eh, ne esistono ovviamente di vari, di vari modelli, alcuni eh, sono già provvisti di stivale annesso eh, saldato su, sul, sul, sul pantalone impermeabile traspirante altri invece sono Uh, Provvisti alla fine di una specie di calzino in neopreme, a, a questo calzino deve essere abbinato uno scarpone e molte volte ne esistono di vari modelli. Molte volte, quello là ideale per uh, la pesca spinning in mare, soprattutto per chi pratica la pesca dalla scogliera, è uno scarponcino con. Uh, la soletta in feltro perché ci permette una presa maggiore eh, per esempio quando siamo sugli scogli e eh, gli scogli sono molto scivolosi eh, questa soluzione eh, waters più calzare più scarpone con feltro secondo me rappresentano una, una scelta ideale magari un po più costosa ma sicuramente più comoda e soprattutto duratura nel tempo Come ultimi accessori, tra quelli più importanti che abbiamo nominato oggi, non possiamo fare a meno di parlare anche di raffio e del guadino. Eh, questi accessori ci permettono, nella fase di, di cattura, eh, una più agevole, un più agevole salpaggio della preda, se così possiamo dire, sia se ci troviamo nei pressi delle, delle scogliere che in porto, mentre nella pesca dalla spiaggia questi accessori diciamo ne possiamo fare tranquillamente, almeno perché approfitteremo, una volta catturata la nostra preda, dell'onda in arrivo per ecco, ehm, salpare la, la preda approfittando del, dell'onda. Eh, scegliere il modello giusto? per quanto riguarda la lunghezza e la robustezza di raffio e guadino è indispensabile soprattutto per avere un margine di errore se noi non abbiamo molta esperienza con predatori di grossa mole. Sicuramente il raffio per esempio quello con il manico telescopico ha un impatto minore per permetterci spostamenti più agevoli rispetto al guadino che è ovviamente più ingombrante, ma se il nostro obiettivo è quello dell'eventuale rilascio della preda, capiamo bene che una volta raffiato il pesce, il pesce non potrà sopra sopravvivere per riguadagnarsi la libertà, eh, per cui l'opzione anche relativa alla nostra tipologia ecco, di vivere eh, la pesca e soprattutto quella del, de della nostra cultura nel, nel discorso del catch and release. Parliamo infine anche dei nodi, eh, per quanto riguarda i nodi esiste davvero un, un mondo a parte ma per dare anche qualche indicazione a chi è da, da poco che pratica la pesca spinning eh, diamo quelli che sono i più facili e i più eh, anche resistenti negli anni sono stati introdotti eh, dei nodi che sono delle variazioni a quelli già eh, esistenti ma per mia personale esperienza per, per partire io penso siano indispensabili conoscere perlomeno quattro nodi di facile attuazione e di ottima tenuta. Il primo è il nodo Rapala, serve? principalmente per collegare il nostro artificiale alla lenza senza utilizzare il moschettone. Poi possiamo, mm, dobbiamo per forza conoscere il nodo Palomar, che è ideale per collegare il moschettone al nostro terminale. Eh, per collegare invece il filo trecciato, quindi lenza madre, al nostro terminale, quindi due fili, io utilizzo il classico doppio uni. Mentre eh, in alternativa possiamo utilizzare il nodo Tony pegna questi sono i quattro nodi principali che io eh, ci tengo che siano, mh, eh, ecco, che voi impariate prima di approcciare allo spinning in mare, perché sono quelli che eh, per forza di cose sono da utilizzare. Amici di Planet Spin siamo giunti alla conclusione di questo video se vi è piaciuto lasciate un like non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e ehm, vi ricordo che il nostro manuale disponibile eh, sullo shop Amazon insieme alle nostre guide sono l'unico modo per supportare il canale Planet Spin e soprattutto questo progetto e ringrazio tutti voi per la visione noi ci vediamo al prossimo video come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin ciao ragazzi